Questa sera volevo giusto dare un messaggio, penso, di speranza, perché il momento che stiamo vivendo, soprattutto in Italia e in Europa, io mi sono un po' distaccato da questa situazione perché dove sono ora non esiste nessun tipo di problema, nessun tipo di restrizione, quindi è tutto tranquillo e sereno. Ovviamente però sto seguendo quella che è la situazione italiana giorno dopo giorno e mi accorgo che purtroppo non è delle migliori soprattutto che l'orientamento che si sta prendendo non è dei migliori, cioè nel senso che mentre dalle altre parti stanno un po' alla volta eh, riprendendo eh, la quotidianità, la vita regolare, la normalità, eccetera, eccetera, in Italia ancora si vive eh, in questa sorta di pressione. Una premessa, non a caso quello che accade in Italia è molto particolare, perché l'Italia è stata scelta a livello eh, mondiale come paese per una marea di test, soprattutto uno in particolare di cui sapete bene, non sto qui ad entrare perché non è questo il tema della serata, perché è stata scelta per questa, uh, per questa uh, serie di test? Perché l'Italia purtroppo ha un quoziente uh, di analfabetismo funzionale del 47%. Cos'è l'analfabetismo funzionale? L'analfabetismo funzionale è quella caratteristica che mette un essere umano nella condizione di accettare tutto ciò che arriva dai media, quindi dai mezzi di comunicazione di massa, senza discernere la bugia dalla verità. E l'italiano in generale, se oggi dice la TV, la tv, la televisione, che fuori sta piovendo, che ci sono meno 40 gradi e quindi serve un abbigliamento pesante, con un impermeabile per la pioggia, non si affaccia alla finestra per comprendere se davvero sta piovendo oppure no, mette l'impermeabile, mette il cappotto e magari si ritrova a 40 gradi, non meno 40, ma 40 con il cappotto, con l'impermeabile e continua anche a portarlo, perché magari, siccome l'ha detto la TV, è qualcosa da fare. Questa caratteristica, che è stata appunto definita analfabetismo funzionale, ne parlava Meluzzi ultimamente in una bellissima diretta, una bellissima intervista, è una caratteristica che l'Italia possiede ed è tra le più alte in assoluto a livello mondiale. Questa caratteristica ha messo il popolo italiano nelle condizioni da essere utilizzato come test. Lo vediamo perché? Perché questa sorta di pressione, questa sorta di condizione che gli italiani stanno vivendo eh, non smette, non finisce, non cessa, ma non perché i governanti vogliano continuare, perché gli italiani l'accettano, perché in altre nazioni questa cosa è stata gestita in maniera un po' diversa. Detto questo, entriamo nel vivo della serata, quindi nel tema della serata o meglio in questo messaggio di speranza che vorrei lasciarvi perché ho parlato con tantissime persone un po' per il mio lavoro un po' perché ho fortunatamente tanti rapporti e le persone dicono nella maggior parte delle volte mi sento davvero solo mi sento sconsolato mi sento triste perché mi accorgo di far parte di una minoranza molto molto piccola e qui mi è nata un'illuminazione questa mattina perché aprendo lo faccio ogni giorno quando mi sveglio con 5 ore di ritardo con l'Italia quindi mi sveglio alle 9 in Italia già tardi, mi ritrovo con una miriade di messaggi, faccio una scrematura, purtroppo non leggo più i messaggi dei gruppi, ma leggo i messaggi degli amici e dei clienti. E ho letto un bellissimo messaggio questa mattina, o meglio, ho aperto un messaggio del mio caro amico, professor Lattuada, che ho intervistato più volte sulla, sulla pagina, con il quale è nato un bellissimo rapporto, perché è in linea su tanti punti di vista. E stamattina lui diceva, voglio proprio raccontare l'esempio che lui ha fatto, per poi entrare nel vivo dell'argomento. Eh, chi di voi, diceva, ha mai provato a cercare l'oro nel fiume? Beh, non è così semplice cercare l'oro nel fiume, non è facile trovarsi in una condizione per la quale si mette, si mette lì con il piatto a cercare l'oro nel fiume. Vecchi cercatori d'oro eh, di paesi eh, del Sud America, eccetera, hanno vissuto questa esperienza. E lui raccontava, io l'ho fatto, perché lui ha avuto la fortuna di vivere vent'anni in Brasile, nelle Amazzoni, di vivere esperienze molto particolari, e quando si cerca l'oro cosa accade? Ci si mette lì nel fiume con questo piatto e si tira fuori un po' di materiale. In questo materiale cosa c'è? Ci sono pietre, sassi, ci sono eh, piccole particelle di eh, minerali magari, c'è della sabbia e c'è magari anche dell'oro. Però come funziona? Io mi metto lì con questo piatto nell'acqua e un po, volta, un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta inizio a togliere i materiali che non servono. Quindi prima tolgo tutte le pietre grandi, poi un po' alla volta tolgo le pietre tutte più piccole, un po' alla volta, un po' alla volta, muovendo il piatto nell'acqua, faccio scorrere via la sabbia e magari, se sono fortunato, arriverà anche qualche piccola, piccola, piccola particella di oro e che chiaramente questa particella di oro mi permetterà di toglierla, metterla da parte e quindi ovviamente continuare a cercare. Ma in che percentuale l'oro si trova in quel fiume? e in che percentuale, con tutti gli altri materiali, loro, alla fine della ricerca, sarà presente. È una percentuale bassissima. Una percentuale bassissima. Perché? Perché le cose rare, le cose di valore, sono rare, e sono in percentuale, con tutto il resto, in una percentuale piccolissima. Quindi non bisogna scoraggiarsi se si è in una percentuale minima di persone che in questo momento vivono una condizione, che è resistito fino ad oggi ha un valore straordinario, perché stiamo superando problematiche, stiamo superando manipolazioni, stiamo superando pressioni di altissimo profilo, pressioni che hanno diviso amici, gruppi, famiglie, nelle stesse famiglie si sono create delle divisioni, famiglie che si sono divise per colpa di questa manipolazione, quindi sentirsi soli, non è giusto, bisogna sentirsi fortunati e bisogna ancora mi auguro che torni, dicevo, siamo in un momento difficile, ma ogni qualvolta c'è cioè un momento di grande cambiamento la, il cambiamento la, la, la grande eh, diciamo, svolta, arriva dopo un momento di grande sacrificio tutti i momenti di grande cambiamento sono segnati da un grande sacrificio immaginate l'effetto imbuto, no? se io butto un liquido nell'imbuto, per poterlo mettere in un recipiente molto largo, in questo imbuto si sta già stretti. Poi, mano a mano che il liquido scende, deve attraversare la parte sempre più stretta, sempre più stretta, la più dolorosa. E solo chi riesce a passare oltre quella parte stretta dell'imbuto si troverà nell'infinito, perché andrà in, quella, in quel cambiamento, in quella parte, finalmente, dove c'è la libertà. Per arrivare ad avere la libertà bisogna lottare, bisogna passare attraverso un sacrificio, bisogna passare attraverso la lotta, la pressione bisogna sopportare e reagire perché il problema che ha portato l'Italia ad essere classificata al primo posto a livello mondiale col 47% di analfabetismo funzionale è la mancanza di volontà prima di informarsi e poi di lottare perché lottare è faticoso è più facile arrendersi a quello che ci viene detto e affidare la propria vita agli altri me l'ha detto Tizio, me l'ha detto Caio me l'ha detto Sempronio ma tu ti sei informato personalmente su che cosa sta succedendo quando la tv ti ha detto che fuori ci sono meno 40 gradi e ti serve l'impermeabile ti sei affacciato alla finestra per comprendere se davvero sta piovendo no perché purtroppo siamo nella nostra zona di comfort e l'italiano in generale non vuole uscire dalla zona di comfort quei pochi che in questo momento si sentono in minoranza che mi chiamano e mi dicono vivo un momento di sconforto ma io stesso l'ho vissuto perché io stesso personalmente nella mia famiglia ho vissuto situazioni del genere è chiaro che poi devi fare un'analisi l'unico modo per uscirne è analizzare ciò che sta accadendo analizzare che non si è soli, si è pochi ma fortunatamente si è pochi considerate che il mondo è gestito da un 3-5% della popolazione mondiale l'altro 95-97 anche 98 in alcuni casi è massa che subisce quello che gli altri decidono le decisioni finanziarie, le decisioni politiche, le manipolazioni noi siamo burattini nelle mani di un grande potere e chi gestisce il tutto è un 5%. Quindi tutte le cose importanti le fanno piccole, piccole fette di persone. Faceva degli esempi bellissimi stamattina la io potrei citarveli tutti, perché mettono davvero a pensare quando si partorisce, no? quando si nasce, la nascita, l'esempio più bello che possa esistere. Sono lì, in uno spazio stretto, comodo, agiato, nella zona di comfort, per arrivare però a vivere la propria vita da quella zona di comfort, quel bambino, quello che era il feto, che diventa un bambino, che poi deve arrivare a diventare un essere umano che vive la sua vita all'esterno in maniera indipendente, deve passare tanto di quel dolore, tanto di, quella, di quello sconforto, tante di quelle difficoltà. Perché voi immaginate che dal, dal grembo materno dovete passare attraverso un buchino che per quanto si possa allargare, vi comprime, vi stringe il buio, l'oscurità. E quindi dal fatto di essere coccolati nel grembo materno lì alimentati neanche facendo uno sforzo ma in maniera automatica dovete passare dobbiamo passare tutti siamo passati da questa zona buia da questa zona di sconforto dove magari in quel momento qualcuno in, in ipnosi l'ha ricordato me l'ha raccontato tante volte si sono ancorati traumi alla nascita al grembo materno e in ipnosi siamo andati a scioglierli proprio perché eh, in quel momento di passaggio dal grembo materno alla luce. Si sono creati ancoraggi importanti che hanno creato nella vita di quella persona dei traumi importanti, delle problematiche importanti e solo dopo aver sciolto quei nodi ha ripreso magari a vivere. Cosa accade quindi? Passo attraverso il buio, l'oscurità, spazi stretti, il soffocamento, fino ad arrivare fuori e sentirmi davvero soffocare perché c'è qualche millesimo di secondo dove il bambino che respirava attraverso il cordone ombelicale Deve iniziare a respirare con la sua bocca, con i suoi polmoni, con i suoi organi, quindi mette in moto degli organi, lì è il momento più tragico in assoluto, il momento di dolore più, più, più, più profondo e poi finalmente il primo respiro, di lì in poi l'immenso, perché inizi a vivere una vita in maniera indipendente con i tuoi organi, con il tuo corpo, con la tua eh, ragione che inizia a svilupparsi eccetera eccetera, quindi... Eh, per arrivare al piacere, per arrivare a qualcosa di buono, bisogna passare dal dolore. Questo momento che abbiamo attraversato è stato un momento assurdo, perché è inutile prendersi per i fondelli. È un momento, è stato un momento assurdo, sta volgendo al termine. Quanto durerà ancora? Non lo sappiamo. Ci sono paesi in cui è già finita, qui non esiste più nessuna restrizione, qui siamo alla vita normale. Io sono in Repubblica Dominicana e vi posso garantire, è straordinario uscire di casa e non trovare nessuna restrizione. Vivere in maniera normale in Italia purtroppo poi io ho paura di tornarci, ci tornerò per qualche mese per poter poi ripartire a giugno e per poter poi trasferirmi più a settembre, ma ho paura perché, cioè, non ho paura, vivo un momento di tra virgolette eh, non piacere al fatto di dover tornare e, e, e dovermi continuamente imbattere in storie assurde, ma non dettate soltanto dalle normative che sono già assurde, ma anche dalle persone che ti sono intorno che sono più assurde ancora, perché tutto questo dura se gli italiani, solo perché gli italiani purtroppo sono così. E quindi vi posso garantire che tornare alla normalità è straordinario, ma ogni qualvolta passiamo in un momento di difficoltà, questo momento o ci uccide o ci riafforza. Tanta gente non ce l'ha fatta, ma non con la vita, non parliamo di non ce l'ha fatta perché è morta, no, perché parliamo di altro non ce l'ha fatta a resistere alle pressioni, quindi ha mollato, ha ceduto, si è piegato al sistema, si è lasciato manipolare, quella piccola percentuale, che è rimasta davvero piccola, di persone che hanno cercato, hanno resistito, e oggi si sentono anche in famiglia e in minoranza, sono quelle persone che vivono, godono del, del piacere, godranno a momenti, se non sono qui o in zone come queste, sono ancora in Italia, a momenti godranno del piacere magari facendo ancora delle scelte, magari dovendo affrontare ancora delle problematiche, magari dovendo ancora continuare a lottare, ma quando si arriva alla fine, dopo la bocca stretta dell'imbuto, dopo la parte stretta dal, del canale che ci porta fuori, c'è la luce, c'è l'immenso, im, c'è l'infinito, e saremo in pochi. Considerate che le profezie parlano di soli tutte le profezie, lasciando da parte qualsiasi religione, parliamo di tutte le, le profezie, di tutti i testi definiti sacri, eccetera, eccetera, parlano di 144.000 in tutto il mondo pochini su 7 miliardi, 8 miliardi che siamo oggi quindi non sentitevi soli, non sentitevi uh, in minoranza sentitevi gli eletti perché chi sta resistendo, chi ha avuto gli attributi di resistere a questo momento è un eletto qui potremmo commentare in tantissimi modi ma non voglio farlo perché accenderemo delle discussioni che non mi piace fare però se guardate un po' in giro sugli articoli che ci sono in giro adesso, non i media classici, ma andate un po' a spuggiare, informatevi, prendetevi il tempo Fate un piccolo sacrificio ancora di più, se siete qui che mi state seguendo, probabilmente già siete in linea, siete già tra quelle persone che in questo momento magari si sentivano prima di questa diretta eh, sole, ma che sono gli eletti, ma approfondite ancora di più. Il sangue dei non eletti non viene neanche più accettato dall'Avis. Verità? Informate, io non vi do notizie per bene, io ho le mie fonti perché cerco, fatelo anche voi. Ma capite il grande inganno? Siamo degli eletti, non siamo soli, ma la piccola percentuale di persone che ce la sta facendo è una percentuale di persone che ha in mano e avrà in mano ancora di più la libertà, la libera scelta, avrà vinto su un sistema di manipolazione di altissimo profilo perché stanno utilizzando i migliori, quindi resistete. Non vi sentite soli, non vi sentite abbandonati, non vi sentite in minoranza perché la minoranza è quella che vince su tutto la maggioranza, chi si piega al sistema purtroppo è destinata a sopperire siate forti e non vi sentite soli perché gli esempi sono tanti stamattina ripeto, l'attuata mi ha spiazzato perché mi sono svegliato con questo messaggio che mi ha messo a pensare in maniera profonda perché ripeto, anche io stesso ho vissuto delle situazioni vicino a me che mi hanno per un po' piegato ma va bene così ulteriori prove Ciò che non ti uccide ti rafforza e quando esci da un momento di difficoltà ne vieni fuori, più forte di prima. Quindi, non perdete la speranza, non perdete il coraggio, non perdete la forza di resistere perché ancora sta resistendo chi ormai ce l'ha fatta ad uscire da questo sistema e quindi finalmente è già arrivato allo spazio ampio, alla libertà, chi invece ancora non c'è arrivato ci arriverà tra pochissimo oppure se si trova in un posto in cui non ha ancora questa possibilità anche qui ci vogliono gli attributi nella vita per fare tutto per scegliere, per decidere, per dire sì, per dire no per combattere, per arrendersi sempre quindi abbiamo, abbiate gli attributi di fare delle scelte per mantenere intatta la vostra libertà e quando arriverà quel momento che si tornerà ad avere la libertà quella piccola minoranza che ce l'avrà fatta sarà una minoranza di persone elette con grandi capacità, sveglie che ha raggiunto quel risveglio quella consapevolezza straordinaria e necessaria per avere in mano le redini della propria vita quindi tenete duro non vi scoraggiate siate forti credete in voi stessi e soprattutto apprezzate il fatto di essere tra gli eletti di essere tra i pochi è brutto anatroccolo non dimenticate che è diventato il cigno nero unico nel suo genere tutto ciò che è raro non fa parte della maggioranza fa parte di una minoranza eletta di persone anche se non vi conosco tutti, anche se non conosco tutti quelli che mi seguono anche se non ci sentiamo così spesso ho rallentato molto con le mie dirette perché mi sto prendendo del tempo, mi sto godendo la vita non mancheranno le pillole, non mancheranno le dirette non mancherà la comunicazione e chi mi contatta, chi mi segue, chi mi sente anche personalmente sa bene che io ci sono sempre giorno e notte con messaggi, con risposte, con una parola di sostegno la differenza la stiamo facendo e lo noto soprattutto perché da quando è iniziato tutto questo i like sono calati il che vuol dire che chi non la vede come me finalmente si sta allontanando. Non fa niente che i like cadano, dei like non me ne frega niente, dei seguaci non me ne frega niente. A me interessa essere me stesso, interessa il poter dare supporto a quelle persone che hanno bisogno di una parola di conforto per continuare a spingere e a resistere. Chi non vuole farlo è libero, perché il libero arbitrio non deve essere mai intaccato di fare ciò che vuole. Con questo vi saluto.